Il mio punto di partenza era un po' il logo del convegno, questo Einstein. E sostanzialmente oggi partirò da qui e vi parlerò di varie cose. Vi parlerò un po' brevemente della relatività generale e grazie al primo intervento, diciamo, tanti concetti sono già stati introdotti e per caso, insomma, non ci siamo coordinati, quindi bene così. E poi vi parlerò un po' del mio lavoro, che è la cosmologia. Allora, che cos'è la cosmologia? Non è la cosmetologia, come qualcuno mi ha detto, non è lo studio delle creme di bellezza, eh, ma è la scienza che ha come oggetto di studio l'universo nel suo insieme. Okay? Quindi, come, si è, come è nato, come si evolve, okay? queste cose qua. Vi parlerò in particolare di come si è arrivati al modello che descrive il nostro universo, il cosiddetto Big Bang. E vi parlerò della prova sperimentale che ha, eh, diciamo, la più forte che abbiamo avuto e che ci ha permesso di eh, credere a questo modello e di svilupparlo fino, diciamo, allo stato, del questo modello oggi che è molto complicato, ma cercherò di parlarvene un po' con le mani, spero di riuscirci. E infine eh, vi parlerò un po' di com'è complesso interpretare queste osservazioni, perché l'universo è veramente un gran casino se si guarda e, non parleremo di astronomia anche perché non so una mazza di pianeti, queste cose. Quindi, se avete domande sui pianeti, eh, non sono io buon questo. Allora, iniziamo con un piccolo excursus storico, diciamo. Che è il seguente: Allora, nel 1905 Einstein formula la sua teoria della relatività speciale e eh, come come abbiamo visto nel primo intervento, eh, uno dei grandi concetti che esce da questa teoria è che lo spazio e il tempo sono una cosa unica. Non possiamo scindere queste due entità. Eh, grazie all'introduzione di questo concetto eh, si è riusciti a eh, diciamo, incorporare un fatto sperimentale che non si riusciva a capire, il fatto che eh, la luce ha sempre la stessa velocità anche se io mi muovo su un treno, Alice, come abbiamo visto prima, accendo la lampadina e misuro la velocità della mia luce, la misuro a un certo valore e il tizio che sta alla stazione la misura uguale. Questo è una cosa molto, diciamo, un punto molto importante perché, come sappiamo, eh, dalla fisica classica se io mi muovo un oggetto che è in movimento, la mia velocità totale rispetto a una persona che sta fermo è la somma di queste due velocità. Se il treno va a 50 km all'ora, io mi muovo a 10 km sul treno, se io sto fermo alla stazione, vedo, vedo la persona che si sposta a 60 km rispetto a me. E, grazie a questo fatto appunto, abbiamo potuto generalizzare un po' questa idea di Galileo, che viene da Galileo per cui tutti gli osservatori che si muovono a velocità costante o sono fermi uno rispetto all'altro, misurano e percepiscono le leggi della fisica nello stesso modo. Però eh, diciamo, questa cosa andava un po' generalizzata, perché se questi osservatori, le varie persone che fanno gli esperimenti, si muovono uno rispetto all'altro con un modo accelerato, secondo le leggi della fisica classica eh, non sono propriamente equivalenti. E quindi Einstein, guidato da quest'idea che bisogna essere perché la fisica vale dappertutto tutto formula la sua relatività generale che è qualcosa di mai visto prima se possiamo dire che nel 1905 ha messo insieme tante idee che circolavano all'epoca questa roba qua e di cui questa è l'equazione è una cosa senza precedenti e introduce un concetto rivoluzionario che è il seguente allora l'equazione vabbè mh, non ci soffermiamo sui dettagli, ma quello che sta a destra, in particolare, ci dice che la materia, l'energia, la luce, qualunque forma di energia, va a modificare il suddetto spazio-tempo, di cui abbiamo parlato prima, e la modificazione di questo spazio-tempo, la distorsione, crea quella che comunemente pensiamo e percepiamo come la gravità. Che già Newton ci aveva spiegato, che Blair era una cosa che viene da lontano, ma lui eh, vuol dire cambia la prospettiva su queste cose introducendo questo concetto. E eh, non in tanti gli credono all'inizio, però inizia, si inizia a testare questa teoria con delle osservazioni. E quale campo migliore per testare questa teoria se non lo spazio? Uno dei grandi successi eh, della fisica classica era la spiegazione del modo dei pianeti, che, come sappiamo, si muovono su orbite più o meno ellittiche okay. però c'era un grande problema mh, diciamo all'epoca perché i dati ci dicevano che se guardiamo al pianeta più vicino che è Mercurio questo ragazzo qua eh, ha un'orbita strana perché il suo ellisse non è eh, sempre uguale è come se girasse un po' nel tempo Mi okay? fa un'orbita un po', un po così, mh, bizzarra e non si riusciva a capire perché e se usiamo le equazioni di Einstein, questa cosa la riusciamo a spiegare. Quindi questo fu uno dei primi grandi eh, successi della sua teoria. Però una delle cose più incredibili che questa teoria fa è di spiegarci e proporci dei nuovi fenomeni assolutamente controintuitivi, come abbiamo visto nella prima, eh, nel primo intervento. No? E uno di questi fenomeni è il seguente. Supponiamo di avere una stella che è qui. Noi siamo sulla Terra e lo osserviamo con il cannocchiale. Okay? Una stella lontana. E come sapete, se guardiamo il cielo in vari periodi dell'anno, eh, diciamo non è che le stelle stanno sempre nella stessa direzione. In no? seconda delle stagioni si mettono in posizioni diverse del cielo. E una delle, appunto, Einstein ci dice che se noi, per esempio, abbiamo una stella Lontano, che passa vicino a una sorgente di, di un campo gravitazionale quindi a una massa molto grossa la traiettoria della luce viene deviata si sposta, eh, lo spazio-tempo si deforma e questa, questa luce fa un giro un po' più strato allora, eh, c'è questa cosa molto strana allora c'era un signora a Cambridge questo signore qua, eh, il signor Arthur Eddington che nel 1919 ha un'idea. Come possiamo fare a far verificare questa cosa? Perché, per esempio, se prendiamo l'esempio del Sole, quando c'è il Sole non vediamo le stelle, quindi come facciamo? Allora guardò un po' la meccanica dei corpi celesti e vide che quell'anno lì era prevista un'eclissi di Sole totale che si poteva vedere da vari posti intorno all'equatore allora che cosa dice? Vena, chiama il suo amico e gli dice senti, facciamo questa spedizione portiamo due telescopi uno qua in Sud America e uno a Sud Sono su un'isola, posto remoto non ci sono luci che ci disturbano molto molto e cerchiamo di misurare questa cosa perché quando la Luna passa davanti al Sole non vediamo più il Sole e quindi l'idea di base era dire noi misuriamo dove sta una stella quando è un po' lontana dal Sole e quando siamo in una situazione in cui la stessa stella è un po' dietro al Sole e ci passa la Luna davanti, dovremmo vederla e dovremmo vederla in una posizione spostata. Okay? E questo sostanzialmente è quello che vide. Allora, questa è un'esagerazione delle lastre del telescopio di, Ed... di Eddington. Vide che questa è posizione della stella più esterna, qua era quando la osservava, diciamo, era la sua lastra fotografica quando la stella era lontana dal Sole. E in coincidenza dell'Eclisse tutte queste stelle si spostano verso l'interno. Okay? Questa è come se avesse un'immagine sfalsata. Ed è quello che vedete qui. Ed è sostanzialmente l'effetto che vi ho descritto adesso. E fa questo fantastico grafico. Misura dalla distanza dal Sole la deviazione apparente di queste stelle e la linea nera qua era quello che ci diceva la teoria di Einstein. Quindi molto, per la precisione dell'epoca, un risultato straordinario. E, e questa misura diede notorietà alla teoria di Einstein. Lo fece diventare uno superstar da social network, diremmo oggi. Prima nessuno ne era così, era conosciuto, ma non così tanto. Quindi fu un risultato enorme. Quindi tutte queste cose strane che Einstein ci diceva iniziavano a essere misurate con la precisione ovviamente dell'epoca. Qua si parla del 1919, di gente che ha portato un telescopio precisissimo a spalle in mezzo al e ha fatto le misure. Sorgenti di errore molto alti. Ok. Poi, questo 1919. Poi c'è da dire un'altra cosa. Ups, Intorno agli stessi anni gli astronomi si divertivano a cercare di capire come misurare le distanze degli oggetti. Okay. Vedevamo delle robe in cielo, non sappiamo se erano vicine, lontane rispetto a noi, eccetera, eccetera. Allora, questo signore qua, che si chiama Edwin Apple, aveva un telescopio molto preciso sul Monte Wilson, in South California, e spese tantissimi anni a cercare di mettere a punto delle tecniche per misurare queste distanze degli oggetti. In particolare, divenne campione nella misura delle distanze usando le stelle Cepheid, che sono questi oggetti qua. Perché sono particolari? Nel 1908, l'astronoma, grandissima astronoma, Rietta Lui, capì che queste stelle eh, sono particolari perché hanno delle pulsazioni, cioè, che non può... Oscillare. non sono sempre grandi uguali. Alle volte diventano un po' più grandi e un po' più piccole con dei periodi di circa due settimane. Okay. Ogni due settimane ritornavano a essere più o meno uguali e poi si ingrandivano. Si più. E misurando queste variazioni, riuscì a stabilirne la luminosità totale di queste stelle. Come dire, beh, vedo che questa lampadina diventa più o meno grossa e so dire se è da 100 W, watt, 200 watt che so dire, no? E una volta che sai quanto toglie, è luminosa la tua lampadina, il concetto di base, per misurare la distanza usando questi oggetti, è il seguente. Io ho una lampadina, so quanto misura. Io sono qua, se il mio amico si mette lì, la vedo molto luminosa. Se invece è molto lontano, la vedo molto meno luminosa. E quindi, è stato possibile, se noi identifichiamo le stelle cefei nelle galassie vicine o lontane, possiamo ricostruire la distanza. Perché possiamo dire questa è una lampadina da 100 watt, siccome la vedo come una lampadina da 2 watt, so quant'è la distanza. Questa è l'idea di base, e divenne un campione di questa cosa. E scoprì che se noi guardiamo la distanza, diciamo le galassie distanti, più queste galassie sono distanti, più sembrano eh, spostarsi in modo veloce, allontanandosi rispetto a noi. Quindi l'universo non è una roba fissa, sempre uguale, sembra espandersi. Okay? E eh, questa è l'immagine del suo articolo, dove se qualcuno, qualche studente quasi diletta con la geometria analitica, insomma, ci fa passare una bella rete in mezzo, più o meno, e chiama la pendenza di questa cosa la costante di Half okay? che ci dà un'idea di quanto veloce l'universo si sta espandendo questa roba era una roba sconvolgente perché? Perché la gente al tempo di Einstein, e Einstein in primis, pensava che questa cosa fosse una. Eh, diciamo che l'universo fosse statico e cercò di spiegare questa cosa usando le sue equazioni, ma non ci riuscì. Perché un universo così era molto complicato da ottenere matematicamente, e quindi suppose che ci dovesse essere un termine in più, una controgravità, che bilanciasse l'effetto della gravità e rendesse stabile l'universo. Però, qualche anno dopo, nel 1925, questi due signori in maniera indipendenti, Alexander Friedman e Demetro, che erano prete, trovarono una soluzione dell'equazione di Einstein, che era fatta in questo modo: c'era cioè, un termine qua che hanno identificato come la costante di Hubble e, e che ci dice che l'universo si espande in base alla sua densità di energia e alla geometria globale di questo universo. Questo è un po' un concetto astruso e la misura moderne Moderna in questa roba qua è uguale a zero. Però l'idea di base è che si può utilizzare la teoria di Einstein per predire un universo in espansione. Incredibile! Questa cosa spiegava anche un altro fatto, un paradosso, che è il seguente: perché, perché il cielo è scuro? È pieno di stelle. E la ragione è la seguente: quando voi sentite, per esempio, una sirena dell'ambulanza arrivare, la sentite che cambia un po' il suono quando, mentre si avvicina, e poi diventa un suono un po' più grave mentre si allontana, quello che si chiama effetto Doppler. E questa espansione, sostanzialmente, fa la stessa cosa con la luce visita. Cambia la lunghezza d'onda della luce, ok? E la fa diventare più rossa quando si allontana, ed esce, per gli oggetti molto lontani, esce dall'intervallo di frequenza dove possiamo misurare e vedere la luce. Se vediamo un esempio, se abbiamo una palla blu, non una palla gialla, quando si avvicina la percepiamo più blu, e quando si allontana tende ad essere più rossa se parte okay. questo è il concetto di cambio di colore se volete una cosa abbastanza semplice e, eh, quindi c'era qualcosa di, di bello e di assolutamente interessante di continuare a investigare questa cosa però c'era un problema teorico che era il seguente: se l'universo continua a espandersi e noi siamo dentro il pallone, non è che lo vediamo da fuori, se andiamo indietro nel tempo, tutto era più vicino, tutto era più compresso. E all'istante zero, se volete, doveva essere un atomo primordiale caldissimo. Perché caldissimo? Immaginate di essere in una stazione, no? che il vostro universo sia, non so, la stazione centrale a Milano, piena di gente, e man mano la gente, voi siete su un treno, e, man, e tutti devono prendere quel treno lì. Man mano che la gente entra nel treno e tutto diventa più baldo, fa un caldo cane. <ride> okay. È un po' la stessa idea. <ride> e da qui il caro Lemaitre, il famoso crepe di prima, come no, questa idea di modello di Big Bang, universo primordiale, molto denso, molto caldo che era un'idea rivoluzionaria e osteggiata da tutti i fisici maggiori dell'epoca. Perché dicevano, beh, lei ci dice questo perché è un prete e allora pensa alla creazione. Lui non era d'accordo su questa cosa. E il futuro, come dire, ci dimostrò che aveva ragione. Però per testare, diciamo, un'idea bisogna fare delle misure, perché siamo fisici, okay. quindi non crediamo alle idee di base così ed era difficile testare questa idea, al di là delle misure di Hubble, che erano comunque, insomma, complicate, non c'erano altre idee. E la, scop la scoperta fondamentale, che definì, che, diciamo, una volta per tutte, che il nostro universo si evolve, si muove, eh, si espande secondo la teoria del Big Bang, fu fatta nel 1964 da questi due signori, Pelson e Wilson, che hanno preso il premio Nobel per caso. Perché, per caso, avevano, stavano testando questa antenna, un'antenna radio. Dopo la seconda guerra mondiale, c'è stato un grandissimo sviluppo della tecnologia dei radar per varie cose. E dopo la guerra, gli astronomi cercavano di usare queste tecnologie per misurare dei segnali dal cielo, per vedere qualcosa iniziarono a scoprire delle, delle galassie che si vedevano solo usando queste antenne radio. E loro ne stavano testando una particolarmente nuova, potente, e misuravano appunto il cielo alla ricerca di segnali. E eh, trovavano un eccesso nelle loro misure che non sapevano cos'era. Dicevano, ma cosa sarà, cosa non sarà. Entrano dentro questo cubo enorme di antenna e trovano il nido di un piccione. Allora hanno detto, vabbè, ok, era il piccione. Togliamo il piccione e trovano un altro eccesso di rumore, che come loro lo sanno, qualcosa che non riescono a spiegare, che però non è dovuto al piccione, è dovuto al cielo. In particolare, due signori, eh, Gamow e Alfred, avevano predetto che se noi partiamo da un universo caldo e denso, a un certo punto ci deve essere un un'emissione di una luce molto forte, e vi dirò tra un attimo che cos'è, eh, che permea tutto l'universo, perché è il fatto che tutto l'universo era molto denso e quindi c'era molta luce, e che nel, mentre l'universo si espande cambia la frequenza, e oggi non è più visibile, eh, come abbiamo visto prima c'è scuro e in particolare predicono che questa radiazione dovrebbe stare vagamente nelle lunghezze d'onda che questi signori stavano guardando e eh, doveva avere una temperatura cosiddetta, cioè doveva rappresentarci l'informazione di un universo equivalente a una temperatura di 3 gradi Kelvin, meno 270 gradi. Okay. E questi signori chiamano l'Università di Princeton, gli amici, i colleghi che conoscevano, che stavano cercando di fare delle misure di questo tipo, e gli dicono, oh, no, vediamo questa cosa. E dopo un po' di analisi, trovarono che tutta questa emissione sul cielo, questo è tutto il cielo, se volete, questo uomo di Pasqua qua, era permeata da questa radiazione detta di fondo cosmico a microonde, perché è quella la frequenza dove la vedevano. Questa roba che si intravede qua, e la via Lattea, è una proiezione strana. Quindi, qua immaginate che noi siamo più o meno qua. Ecco. Questo è il centro della nostra galassia. Ed era completamente uniforme su tutto il cielo. Incredibile. E molti anni dopo, un'altra misura fondamentale fu questa, di questo uh, strumento chiamato Firas, che fece che cosa? Cercò di misurare questa... Luce nelle microonde che diciamo, hanno visto Pezzo e Wilson, in funzione della frequenza e vedere se cambiava, se era un po' più forte usando le onde radio piuttosto che usando le microonde, piuttosto che usando qualcos'altro, e trovarono che eh, si comportava secondo una famosa legge detta di corpo nero. Che i fisici usano per descrivere i sistemi che sono in equilibrio a tutta, alla stessa temperatura e quindi validava l'idea che abbiamo visto prima di cui tutto fosse vicino al caldo. E ad oggi in laboratorio non è possibile produrre una sorgente di corpo nero, una roba che ha un'intensità che varia con la frequenza in questo modo, più precisa di quella che è stata misurata nel cielo, che credo sia l'unico caso. Esistente. Quindi questi furono dei pilastri fondamentali che ci fecero dire, ok, questo è il modello che ci interessa ed è quello che descrive la natura. Però c'erano altri problemi, per esempio, perché eh, la luce qua è uguale a quella che c'è qua? Perché tutto il cielo è uguale? Ripeto, lasciate stare qua che è una schifezza che e eh, Sapendo che Einstein ci dice che la velocità della luce è finita, se due punti nell'universo stanno più lontani di un certo dot, l'universo ha una vita finita, circa 14 miliardi, ha un'età di circa 14 miliardi. In un tempo finito, se io sto più lontano di una certa distanza, non posso comunicare col mio vicino che sta dall'altra parte dell'universo. Okay. Quindi, non c'è motivo per cui lui e lui misurino la stessa luce diffusa del fondo cosmo. Okay. E, tenendo anche conto del fatto che se noi guardiamo il cielo oggi, non è tutto uguale, okay. non è costante, non vediamo una luce diffusa questa è una mappa di tutte le galassie che più o meno abbiamo visto fino ad oggi in, in funzione della distanza da noi se facciamo uno zoom vediamo che il cielo è fatto così cioè, ci sono tanti puntini, tante galassie tante stelle e in mezzo è tutto buio quindi non è così come siamo passati da così durante il Big Bang poco dopo all'universo che è così questi erano dei grandi problemi che la fisica non, è riuscita, non riusciva a spiegare e un'idea ce l'hanno data eh, negli anni ottanta eh, svariati fisici, principalmente russi e eh, l'idea era la seguente tralasciate le scritte in inglese che distraggono ma l'idea di base <ride> era la seguente partiamo dal Big okay. noi siamo qui e con le misure di Apple abbiamo visto che l'universo si espande abbastanza linearmente, molto, non ha una forma strana, insomma è piuttosto letto. E se usiamo questa, se diciamo che è sempre stata così non riusciamo a spiegarci perché l'universo è uguale in queste direzioni che non possono aver mai parlato tra di loro. Allora, l'idea dei fisici è questa, se noi abbiamo nell'universo primordiale proprio un, ista, un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, un'espansione che è esponenziale, rapidissima, okay? più veloce della luce, possiamo dire, questi problemi si risolvono perché c'è stata un, un una, se volete un cambiamento delle leggi della fisica molto rapido, per cui tutte le cose che erano vicine si parlavano, in un istante non si parlano più, però una volta erano tutte vicine. E durante questa espansione accelerata che chiamano inflazione, che non ha niente a che vedere con i prezzi, possiamo risolvere questi problemi. Perché le cose sono uguali durante eh, cioè, scusate, guardando due direzioni molto diverse, e anche perché vediamo oggi le galassie, cioè quel cielo molto frammentario che vediamo oggi. Perché? Perché durante questa fase di espansione si formano anche delle perturbazioni di densità. Okay? Tutto quello che era, sembra super omogeneo in realtà non lo è, e ci sono delle zone dove invece di essere da soli So, siamo con un amico eh, ci sono delle piccole variazioni di distribuzione della materia che poi col tempo cresce grazie alla gravità quello più grosso tira un altro tira un altro tira un altro e iniziamo a formare gli oggetti le stelle le galassie e le vediamo così oggi per questo motivo ma ci devono essere state delle variazioni di questa luce intensa e siccome All'epoca, quando tutto è caldo, tutto è vicino, tutto si comporta nello stesso modo, dovremmo vedere delle differenze di intensità anche in queste emissioni uniformi che vediamo nel cielo. E praticamente negli ultimi 30 anni, direi, gli astrofisici hanno cercato di fare questo tipo di misure e ci siamo riusciti. E queste differenze di intensità nella radiazione del fotocopo sono di circa un milionesimo, ok, una roba microscopica. Il primo fu il satellite Covid negli anni 90. Quindi queste piazze più scure sono un milionesimo, una variazione di un milionesimo rispetto a tutta quella roba che è data prima. Ma fu negli anni 2000, all'inizio, che un altro satellite, chiamato da Primaco, iniziò a vedere le cose ancora più precisamente. Quindi quello che sembra uniforme a un occhio molto attento, non lo è. E qui vedete che iniziamo a vedere delle cose un po' più forti, un po' più dense, un po' meno dense, meno. che sono praticamente i semi, se volete, da cui poi cresceranno le galassie, perché queste perturbazioni di intensità nella luce sono anche le perturbazioni di densità in tutta la materia dell'universo. Quest'anno, beh quest'anno, insomma, negli ultimi anni abbiamo affinato ancora questo tipo di misure grazie a uno strumento incredibile che si chiama Planck, di cui eh, l'Italia è stato uno dei due partner fondamentali, e voi non lo sapete, ma hanno prodotto delle misure incredibili. Vale, spero che qualcuno lo sappia, ma non è stato pubblicizzato molto sui giornali. E questo satellite, sostanzialmente, che è questo oggetto qua, ha degli occhi sensibilissimi ed è posizionato in un punto molto lontano da noi, qualche milione di chilometri, per essere più lontano possibile da ogni contaminazione della terra. Ed ha girato per un po' di anni, ha guardato il cielo, cercando di misurare le stesse cose che abbiamo misurato prima, dagli anni Sessanta in poi, ma con una precisione che non potrà essere migliorata in futuro. Okay. E questo ha girato, girato, girato, e ci ha consegnato la mappa del cielo nelle microonde, che ora vedrete. Se vi ricordate, quella... Modifica quella roba strana nel centro che si vedeva nell'immagine degli anni 60, ecco. Da degli occhi molto precisi si vede così. Questa è la nostra galassia e dietro, lontano, diciamo quando la nostra galassia non è più molto forte, riusciamo già a vedere queste fluttuazioni di intensità. Ok, però con delle misure così precise, se vogliamo studiarle, dobbiamo. Capire i dati, perché questa emissione della galassia non ci interessa, noi vogliamo vedere quello che c'è dietro. Allora, come facciamo? Facciamo nel seguente modo. Gli occhi di Planck funzionano a differenti frequenze e grazie al fatto che funzionano a differenti frequenze possiamo individuare... Le diverse emissioni della galassia che variano con la frequenza e pulirle. Qua abbiamo tolto tutte le galassie che emettono il lumberallo. Qua quello che si chiama il sincrotrone, che è una luce prodotta dagli elettroni che girano liberi nella galassia. Poi c'è l'emissione della polvere galattica, dei piccoli grani di molecole, metalli, silicio, carbonio, che emettono. E inquinano le nostre misure e alla fine, dopo tutto questo lavoro che nessun esperimento prima è riuscito a fare con questo livello di precisione rimaniamo con il doveva fermarsi con quell'immagine fantastica delle fluttuazioni. e come le analizziamo? come facciamo a capire il modello del Big Bang guardando queste fluttuazioni? Usiamo una cosa che si chiama lo spettro di potenza angolare. Che cos'è? Una, una parola bruttissima, che vuol dire in modo statistico. Come diceva la PLAS, la statistica è il buon senso applicato al calcolo. Quindi se noi non sappiamo niente, vogliamo vedere un po' come varia questa roba nel cielo, diciamo bene, prendiamo non so, un quadrato di 3 gradi per 3 gradi. Calcoliamo in media quanto è forte la luce lì ne prendiamo un altro uguale da un'altra parte vediamo in media quanto è forte la luce lì e quindi riusciamo a ricostruire come varia la luce prendendo dei pezzi di cielo sempre più piccoli facendo una media tra tutti quanti e alla fine tiriamo fuori questo, questa curva qui che è lo spettro di potenza angolare. Allora, qua, scusate, qua è partito prima del tempo. Vabbè, perché queste oscillazioni? E che cosa ci dicono queste oscillazioni? Qua vedete, vedete, la, il pezzo di quadrato di cielo, la taglia, se prendiamo un pezzo di 90, quadrato di 90 gradi di lato, di 2 gradi, eccetera, e questa è l'intensità della, della luce mediata su tutti questi quadrati. Queste oscillazioni ci dicono, ci hanno informazioni incredibili su cosa succedeva all'epoca. Cioè, quando tutto era vicino, i fotoni che sono, possono essere approssimati a delle palline, come ho visto nel video prima, la materia era tutta insieme e tutti si urtavano, c'erano un sacco di collisioni. E questa cosa generava due meccanismi, la gravità che tendeva a carica tutta la materia insieme, e, la e i fotoni, la luce, che faceva una pressione e diceva no, allontanatevi, mi via. Questi effetti generavano delle onde nell'universo primordiale, come le onde del mare. Okay? E il fatto che noi vediamo il, questo spettro con le oscillazioni ci dice al momento dell'emissione di questi fotoni in che fase queste oscillazioni erano, se uno era sotto piccolo o uno era sotto, sul punto più basso. E questo, questa forma particolare, di fatto, ci dice tutte le, eh, le componenti che ci sono nel nostro universo e come influenzano la dinamica di queste oscillazioni. Guardando quella forma lì, possiamo dire, siccome conosciamo gli effetti di tutte queste componenti di che cosa è fatto l'universo? è un salto pubblico. di fatto abbiamo capito che c'è poca roba che conosciamo, circa il 5% il 5% sono le galassie, le stelle, i pianeti, noi che sappiamo come funzionano il resto è una materia cosiddetta oscura sappiamo che fa della gravità ma non sappiamo vederla e il resto è questa energia oscura ci dice eh, praticamente che il nostro universo sta accelerando ora come ora e po la possiamo modellizzare come la vecchia costante cosmologica di Einstein che aveva messo per far quadrare i conti di come gli, dovevo, come gli piacevano meglio. ecco qua sappiamo che c'è una costante anche se tutto il resto si occupa molto mi si... concluderò oh, brevemente perché sono un po' in ritardo cosa resta da fare adesso di questa luce per migliorare le conoscenze del nostro universo e cosa stanno facendo gli esperimenti adesso visto che abbiamo detto che dopo queste misure di Planck non si potrà più migliorare la precisione è guardare la polarizzazione di questa luce cos'è la polarizzazione? se qualcuno si diletta di fotografia ha giocato con un polarizzatore Sapete che è un oggetto che vi cambia un po' come vedete i riflessi, ok? Questo di fatto significa che trasmettete o vedete solo una parte della luce e eh, diciamo in che direzione l'onda elettromagnetica della luce si muove. Se, se abbiamo questi occhiali polarizzati, gli occhiali polaroid che magari qualcuno si ricorda, e la applichiamo a queste fluttuazioni vedremo che abbiamo tutta una serie di onde che oscillano in direzioni differenti. E gli scienziati hanno trovato un modo cosmologici per classificare tutte queste barrette che vedete qua in due tipi, di, in due tipi diversi. Uno questi modi dati e, che sono come delle figure simmetriche. Se si pensate di avere un centro qua, è tutto simmetrico questa roba e poi i modi B, che non sono simmetrici, come vedete sono una cosa diversa e perché ci interessiamo a questa cosa? perché possiamo vedere, studiando i modi B e, e o i modi E, ma in particolare i modi B varie cose che, guardando solo le differenze di intensità, non possiamo vedere che sono, per esempio le onde gravitazionali che dovrebbero essere prodotte durante l'inflazione c'è stato un grande annuncio quest'anno avete letto su tutti i giornali Ecco, c'erano anche nell'universo primordiale erano delle onde un po' diverse una frequenza diversa e noi vogliamo misurarle perché se le misuriamo capiamo cosa è successo durante l'inflazione c'è cioè qualche miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang oppure possiamo capire quando si accendono le prime stelle altra questione oppure possiamo capire la storia delle formazioni delle galassie Vi ricordate la misura di Eddington no? che dove vediamo la luce che si riflette, possiamo vedere la stessa cosa pensando alla luce della radiazione di fondo con tutte le galassie in mezzo quello che chiamiamo l'integravitazione è la stessa cosa che avevano pensato nel 1919 Qua ne vedete un, oggetto, un effetto, diciamo, in luce visibile con una grossa galassia e questa è l'immagine di una galassia dietro che è tutta distorta da questa galassia cicciola che sta qua. Quindi, delle questioni nuove e tendenzialmente, se vi ricordate quella curva fantastica con le, con le oscillazioni e tutto quanto, possiamo fare la stessa cosa per questi modi e modi qui. Mettere dei punti sulla curva e distinguere in particolare i modi B, questi neri che vengono dall'inflazione, che hanno una forma fatta così, non ne sappiamo l'ampiezza perché non sappiamo niente dell'inflazione, noi cerchiamo alla cieca queste cose a piccole scale, Insomma, in altre zone di cielo, ci cerchiamo di misurare questi modi B che vengono dalle lenti gravitazionali e poi qui, questa curva rossa, soprattutto qui. Questa zona, capiamo gli effetti della formazione delle stelle, quindi in base a dove guardiamo, capiamo cosa è questo. Nel 1914 ci sono state le prime misure di questi due a cui io un po' ho partecipato. Questo esperimento, che ha misurato gli effetti delle lenti gravitazionali per la prima volta, e poi un grande annuncio questo esperimento, che disse: Noi abbiamo trovato le onde gravitazionali del Big Bang grande conferenza stampa, Lambert, professori, premio Nobel assicurato, ma come ho detto prima, misura, capire da dove vengono queste cose è complicatissimo. Qua vabbè, avete forse una delle poche volte in cui una grande scoperta scientifica è uscita anche sui giornali italiani, <ride> oh, prima delle onde gravitazionali, però pochi anni, insomma, poco dopo grazie alle misure del satellite Planck, che dicevo osserva il cielo in tante frequenze siamo riusciti a capire che quella roba che loro vedevano non era altro che un effetto della nostra galassia quelle cose che abbiamo dovuto togliere per misurare le fluttuazioni che non avevano tenuto in conto e non sapevamo fosse così grande quindi l'universo ci stupisce sempre la nostra conoscenza è sempre indietro rispetto a quello che la natura ci ha fatto e quindi quella misura non ci, non ci dice niente sulle onde gravitazionali, ma ci dice un sacco di cose su come è fatta l'emissione della nostra galassia, che prima lo sapevamo. Quindi, c'è cioè, questo bit crash perché hanno fatto. hanno dimenticato di essere qui, insomma. Quindi, in conclusione, eh, allo stato attuale delle cose. Le, le domande che cerchiamo di porci per, per conoscere l'universo sono tante, sono nuove e ci stiamo muovendo da una dimensione della scienza fatta da grandi menti Newton Einstein, Galileo Maxwell e, a una dimensione scientifica dove dobbiamo unire le forze per cercare di fare queste misure, sono troppo complicate da soli non ce la si fa e questi sono per esempio una lista di esperimenti che misurano questa polarizzazione piccoli team di persone che stanno crescendo sempre di più e ben presto arriveranno, se volete, alle dimensioni dei grandi gruppi di ricerca del CERN dove lavorano migliaia di persone per fare una misura. e l'ultima cosa che vi dico è che queste misure che poi si sono rivelate false, hanno riacceso però un interesse enorme su queste questioni e allo stato attuale stiamo costruendo un esperimento con colleghi americani principalmente, chiamato l'Osservatorio di Simons, da un signore molto ricco in America che ha deciso di regalarci 60 milioni di dollari per fare queste cose, in Cile, in uno dei posti migliori per osservare il cielo, a 5.300 metri di altitudine, mezzo a un deserto, il deserto di Atacama, il luogo più secco della Terra. Uno dei posti migliori perché il cielo ci disturba poco, è molto secco, e riusciamo a vedere il cielo cioè, diciamo, terzo sempre. E qua avete uno zoom di questi nuovi telescopi che stiamo costruendo, in particolare questi qua, tra l'altro... Per riprendere un po' anche l'idea di Eugenio la scienza senza barriere sono stati fatti a lei li hanno costruiti qua li hanno spediti in Cina. quindi la necessità di tenere aperto queste cose e concludo qui, vi ringrazio per l'attenzione